quanto è importante una eh, manifestazione come politicamente scorretto e eh, quante ce ne sono in Emilia Romagna, dato che possono testimoniare la salute di una democrazia, di un impegno eh, civile, la capacità di affrontare certi temi. Ma, le realizzazioni in Emilia, fortunatamente in Emilia Romagna negli ultimi anni sono cresciute e sono molte, molte sono promosse dai comuni, altre da associazioni, da un associazionismo di base e vengo proprio in questi giorni, ho no, frequentato diverse di queste, sono intervenuto in alcune di queste, politicamente Scoretto è sicuramente una delle più antiche, potremmo dire, tra virgolette e anche più qualificate e, e sono importanti perché noi abbiamo ha adottato norme tese a contrastare l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e delle mafie nel nostro territorio, ma le norme e i codici non bastano se non facciamo un'azione efficace di diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, a partire dai più giovani, utilizzando anche testimonianze importanti come quelle che in politicamente scorretto si succedono giorno per giorno nel programma ricchissimo che questo ha. Quindi tutto questo lavoro di diffusione della cultura e della legalità è fondamentale per costruire un humus di una società sana, una società civile che sa costruire e far crescere i propri anticorpi contro la criminalità organizzata e contro l'illegalità in generale.